Oggi parliamo di una realtà particolare, un distretto che abbiamo qui in Piemonte, il distretto della ceramica, connesso a tutta un'altra serie di città in, in Italia e ne parliamo con il sindaco di Castellamonte, sindaco della città Pasquale Mazza, ma che ovviamente è anche assessore alla città metropolitana di Torino. Sindaco, che cos'è l'industria della ceramica per voi, cosa rappresenta e come ne avete fatto un'eccellenza? Buongiorno a tutti, eh, ma noi ne abbiamo fatto un'eccellenza, in realtà l'hanno fatta i nostri avi perché lo sviluppo ceramico è partito e Castellamondo è stata una grandissima città della ceramica inizio novecento. Come in tutte le realtà la ceramica è andata un buon un po' indietro, oggi stiamo ripartendo. Stiamo ripartendo con l'Associazione Italiana Città della Ceramica, proprio in questi giorni si svolge Buongiorno Ceramica che è una manifestazione delle 45 città eh, italiane della ceramica e che cerca di promuovere il brand ceramico e le città della ceramica in Italia. Noi abbiamo un brand che è particolare, che sono uniche in Italia e sono le stufe di ceramica esportate in tutto il mondo. Su que questa è una scommessa che stiamo cercando di vincere, stiamo cercando di vincerla assieme anche ad altri comuni. Perché? Perché stiamo, pensiamo, siamo convinti che assieme si vada lontano. Cioè, quel detto che da soli si corre più veloce ma assieme si va più lontano è sicuramente un detto che, che, che è veritiero infatti abbiamo creato eh, le tre terre canavesane con il comune di Aglie, con il comune di San Giorgio esatto, quindi non solo industria ma allargato anche alla cultura all'enogastronomia il progetto assolutamente sì, allargato alla cultura e all'enogastronomia in quanto noi che siamo eh, una cittadina artistica di artigianato eh, quindi riferito proprio alla ceramica sia artistica e sia di produzione ci siamo alleati con il comune di Aglie che è, eh, che è sede di una delle sedi UNESCO eh, che è appunto il castello di Aglie e ci siamo alleati con San Giorgio che è un presidio slow food internazionale con la piattella che è un fagiolo tipico di, di San Giorgio Canavese appunto che poi cotto nella nel simbolo della città di Castellamonte, eh, oltre alla stufa che è la tufeia, dove si cuociono i fagioli con le cotiche, eh, fa, eh, fa sì che insomma, questo prodotto eh, stia decollando a livello nazionale. Con questo abbiamo, eh, appunto quest'anno è il primo anno, eh, abbiamo inaugurato una, un nuovo brand che è il Festival della Reciprocità. E di cosa si tratta nel dettaglio? Il Festival della Reciprocità come sottotitolo Prendere senza togliere, Dare senza perdere. È una, diciamo così, una invenzione che abbiamo avuto con i nostri collaboratori eh, dal punto di vista tra i quali Peppone Calabrese, il presentatore di Linea Verde, eh, con i quali stiamo cercando di promuovere il territorio e quest'anno ci, uh, ci saranno una serie di, di eventi che vanno ad. Al ad essere aggiunti a quelli che sono gli eventi di territorio tipici, che sono appunto il mercato della biodiversità di San Giorgio, il Calici tra le stelle di Agliè è eh, la mostra internazionale della ceramica di Castellamonte quest'anno siamo al quarto concorso l'anno scorso hanno partecipato artisti da 26 stati oltre all'Italia ed è stato un grandissimo successo di pubblico cioè, dopo anni di, diciamo anche lì, sulla mostra eh, di abbastanza di oblio l'anno scorso abbiamo fatto 10.000 visitatori Anche in questo caso fare sistema diventa premiante insomma ne abbiamo parlato con Pasquale Mazza, assessore della città metropolitana di Torino e sindaco di Castellamonte.